È interessante vedere questo testo di Isaia, siamo al capitolo 6, versetti 1-8. Leggo il testo. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il Tempio, sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro dicendo «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria». Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce mentre il Tempio si riempiva di fumo e dissi «Oimè, io sono perduto»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 È Un testo che innanzitutto ci fa incontrare un po' una situazione di crisi di Israele. Eh, di fatto l'attività di Isaia si svolge a metà dell'VIII secolo eh, a Gerusalemme. È chiamato anche Isaia di Gerusalemme in questa prima parte del libro del profeta Isaia. Ed è un uomo che mh, sembra che appartenga a un alto rango sociale, probabilmente, secondo la tradizione, lo zio Amasia era, è stato re di Israele. Quindi è una persona che ha una certa influenza, è una persona che ha delle possibilità, diciamo così, di potere ha delle possibilità anche di costituire, potremmo dire, un potere politico, un partito, un qualcosa per affrontare eh, la situazione che il popolo di Israele sta vivendo. In più appartiene anche a una dimensione sapienziale, a, vediamo come eh, questo profeta mh, partecipa un po' ai circoli sapienziali di Israele. Avrebbe quindi, diciamo così, le carte in regola per entrare bene in politica, per gestire il potere, per darsi da fare, insomma, in sostanza. Ozia era diventato re a 16 anni e aveva regnato per 52 anni. Quindi la, il suo regno aveva ricevuto una certa stabilità, una certa... Eh, tranquillità, era, si era dimostrato una persona capace di regnare, aveva manifestato anche il suo potere non solo politico ma anche a livello di armi, di combattimenti eccetera, quindi si era da, dato da fare per consolidare il suo regno. Quindi eh, Isaia vive questa situazione di fatto e il popolo di Israele dentro questa situazione e si trova un po' disorientato, non, sa, non sanno bene come funzionerà, diciamo così, il nuovo re e quindi ci potrebbero essere alleanze con i paesi vicini, con le nazioni vicine, ci possono essere diverse posizioni, diverse... E, e... Isaia si rende conto che di fronte a tutto questo non serve tutta la sua sapienza, non serve tutta la sua politica, non serve le sue capacità, la sua preparazione e lo troviamo nel Tempio. Cioè Isaia in un momento di crisi, si ferma ed entra nel Tempio. Comprendiamo che il momento nel quale entra nel Tempio è l'ora vespertina, è l'ora dell'offerta dell'incenso. Quindi lui si ferma lì con calma, con tranquillità, potremmo dire, davanti al Signore in questo momento. Quindi anche noi potremmo dire quando dobbiamo affrontare dei momenti di crisi come affrontiamo di fatto... Abbiamo, siamo dentro questa situazione del Covid, siamo dentro queste situazioni globali anche di guerre, l'Ucraina, siamo dentro eh, queste situazioni che abbiamo anche attraversato, che ci sono continuamente di terrorismo o di fondamentalismo. Ecco, di fronte a queste instabilità anche dei mercati economici, Potremmo dire, e noi cosa facciamo in questa situazione? Come affrontiamo queste crisi? Come affrontiamo anche le nostre crisi personali, le nostre crisi vocazionali, le nostre crisi di congregazioni? Cioè tutte le fatiche che ci troviamo a vivere dentro questo tempo. Anni fa un sociologo, eh, Alessandro Castagnaro aveva fatto un'indagine per il Triveneto, dove individuava nel prete tre dimensioni di sofferenza sicuramente queste erano più relative al prete diocesano però forse possono essere anche un confronto anche per noi lui parlava di insoddisfazione il primo aspetto di sofferenza era l'insoddisfazione rispetto all'identità attuale fatica nel fare il prete più difficile di un tempo e meno gratificante Potremmo chiederci, questa cosa vale anche per noi religiosi, vale anche per noi dentro la nostra congregazione, dentro il nostro istituto. Poi eh, parlava un, di un secondo aspetto di sofferenza, il burnout. È chiamata la sindrome del buon samaritano deluso, crisi professionale, crisi spirituale, crisi di senso, fallimento vocazionale. La dimensione che caratterizza maggiormente i preti eh, pare essere la spersonalizzazione, cioè la tendenza a vivere i rapporti con le persone senza partecipazione emotiva, in modo burocratico e ripetitivo. Questa è il secondo, la seconda dimensione di sofferenza. Una terza dimensione è il sentimento di solitudine. E questo sentimento di solitudine è soprattutto di natura ecclesiale, cioè la qualità delle relazioni negli ambienti ecclesiastici, i rapporti con l'autorità e tra i confratelli. Quali rapporti umani esistono nella Chiesa? Innanzitutto si parlava di solitudine pastorale, un impegno sentito come sempre più gravoso e difficile da leggere e interpretare. In questo campo inoltre sembra non esservi molta condivisione tra i preti. Il presbiterio non fa squadra, l'io prevale sul noi, rispetto agli uffici diocesani. Infine i preti manifestano sentimenti di notevole lontananza. C'è anche una solitudine ecclesiale, problema di qualità delle relazioni nella Chiesa, che ha due risvolti, uno dei quali riguarda la, le relazioni di carattere verticale e l'altro quello di carattere orizzontale. Esiste un certo numero di predi che non ha rapporti significativi con i co, propri confratelli e che non li sente vicini, circa uno su quattro. Più in generale le relazioni si sviluppano in funzione delle attività da svolgere, poco in funzione dell'ascolto reciproco. Un aspetto che mi ha sempre colpito è il fatto che i preti nei confronti dei propri confratelli sono fortemente giudicanti. La situazione più diffusa è perciò la paura del giudizio. Parlare vuol dire essere giudicati. È una relazione che era stata fatta un po' di anni fa, però eh, forse anche oggi ci può interrogare questa realtà di insoddisfazione rispetto all'identità attuale. Forse eh, queste cose non esistono dentro la realtà diocesana soltanto, ma anche dentro i nostri istituti a volte possono esserci queste situazioni eh, che appesantiscono tante responsabilità, tante... A, anche spersonalizzazione, tante fatiche, tanti sentimenti di solitudine che possono essere pastorale, ecclesiale, legata alle mansioni e gli incarichi che abbiamo. Quindi penso che oggi, come oggi, di fatto eh, c'è questo aspetto. Penso che c'è anche un aspetto psicologico, in fin dei conti magari tante volte le suore si prendono per il velo perché vogliono arrivare dunque, insomma, a volte noi rischiamo di ritirarci, tante volte nella nostra stanzetta, nella nostra caverna, e, e, e quindi sfuggire in certo senso quello che è il confronto, eh, la fatica eh, del dialogo. Ecco, penso sia importante lasciarci interrogare, no? sicuramente Isaia si trova nel Tempio e nella relazione col Signore e questo è uno dei punti fermi, deve essere uno dei punti fermi della nostra vita ma sicuramente un altro punto fermo deve essere la fraternità per noi che abbiamo accettato, scelto di vivere dentro una dimensione religiosa Isaia che cosa fa in questa situazione? Innanzitutto si volge al Signore, si mette nelle mani del Signore e, e questo è il primo passo, no? cioè questo vivere questa contemplazione, questo mettersi davanti a Lui. Quindi potremmo dire, in, il primo aspetto è questo, in tempi di crisi cerca il Signore e in questa ricerca del Signore eh, Isaia vive questa visione gratuita, vive... Questo, ehm, questo momento di pace potremmo dire di contemplazione e quindi potremmo chiederci anche noi ma io nei tempi di crisi che cosa faccio eh, che cosa cerco eh, do, dove vado che cosa cerco di fare ecco quindi Isaia innanzitutto eh, si mette davanti al Signore e... Ed è proprio, come dicevo prima, l'ora dell'incenso e l'ora della sera vespertina, dopo aver vissuto una giornata, si ritira lì davanti al Signore. Il Signore è contento di vederlo e lo ricompensa con una visione importante. E innanzitutto eh, Isaia è segnato da questa visione, io vidi. Nell'anno in cui morì il re Ozia, che è il 740 a.C., Cristo, io vidi il Signore. Quindi questa visione sicuramente ha attraversato tutta la sua vita, ha accompagnato tutta la vita di Isaia di Gerusalemme. Sicuramente in, in tutto il suo cammino, in tutte le sue fatiche, perché poi, come sappiamo, Isaia affronterà tante fatiche, quello che lo distingue, l'accompagna, è questa visione, di fronte a tutte le difficoltà. E com'è il Signore? Il Signore stava seduto. Quindi è una visione eh, non eh, dinamica, potremmo dire, ma stabile. Quindi tante volte dentro la nostra vita rischiamo di girare come trottolo e come Marta, no? che vuole fare una bella accoglienza al Signore, però si distrae nei molti servizi, gira come una trottola e perde il senso e vive con tanta ansia e non si gode niente in certo senso. Invece in questo, potremmo dire, momento di ricerca, Isaia, trova il Signore seduto. Spesso vediamo che anche Gesù eh, si siede e in questa posizione seduta si intrattiene con i suoi discepoli. Sta lì anche per lungo tempo, addirittura eh, lì nel discorso della montagna a un certo punto i discepoli si preoccupano, gli apostoli si preoccupano e dicono lascia che li mandiamo via, ormai è sera, e hai parlato tutta la giornata, insomma adesso devono anche mangiare, lasciamoli andare presso i villaggi a cercare qualcosa. Quindi c'è questo tempo tranquillo che il Signore vive con le folle, che quando si mette seduto e comincia a parlare vive questa relazione profonda con tutti. Allora vedere un Signore seduto significa mettersi tranquilli, significa stare lì, buoni buoni, a vedere questo Signore che si è fermato. Il Salmo 1, ad esempio, quando si parla eh, della relazione, eh, delle scelte, eh, ad esempio della relazione con gli empi, eh, si dice che uno prima eh, comincia a camminare insieme, poi si ferma e poi si siede. Sedersi è il partecipare pienamente alla situazione dell'altro. E quindi c'è un modo di sedersi con gli empi, quindi condividere totalmente la, vita, eh, la loro vita o un, un modo di stare col Signore che è seduto e che quindi ci vuole un tempo con Lui. È un trono alto ed elevato, quindi vediamo che i termini con i quali viene presentato il Signore sono termini di regalità. Quindi, subito dalle prime righe, comprendiamo che c'è il re o zia che ormai è morto, ma forse dobbiamo individuare non un re terreno ma c'è bisogno di individuare un re celeste è il Signore che ha in mano le sorti della storia è il Signore che ha in mano la nostra vita è il Signore che è il re e il pastore del suo popolo e quindi in un certo senso di che mi devo preoccupare? e anche questo trono alto ed elevato manifesta la grandezza della regalità del Signore e la grandezza eh, della sua gloria e, e lasciarsi stupire da questa regalità del Signore è lasciarsi stupire dalla bellezza di questa regalità è un trono alto ed elevato e quindi questo trono mi porta ad alzare lo sguardo non ad abbassarlo, non a guardare in basso, ma essere un uomo di fiducia e di speranza. I lembi del suo manto riempivano il Tempio. E quindi, come sappiamo, il manto è il senso della benedizione, ma anche della protezione. E vediamo come spesso tornano questa realtà del lembo del manto di Gesù, che vuole essere toccato eh, dall'emoroissa, eh, che è il segno della fedeltà del buon israelita eh, che è la, il senso della benedizione che arriva fino ai confini il Papa parla spesso delle periferie no? è questa benedizione, questo olio che scende sul manto di Aronne e quindi arriva fino ai confini della terra questa benedizione, questa consacrazione del Signore sopra di lui stavano dei serafini e quindi c'è questa pienezza del Tempio che è riempito della gloria di Dio e ci sono questi serafini che sono, rimandano un po' a dei serpenti alati a queste realtà che sono come dei lampi sono dei, dei lampi personificati delle persone che eh, brucianti in certo senso, no? che di fatto il tizzone, eh, vedremo anche dopo, no? e che cosa fanno? Con due ali si coprono la faccia, quindi non possono vedere Dio, non non, loro non possono vedere la gloria di Dio, mentre Isaia può farlo in questa situazione, in questa situazione speciale. I, i, i serafini non possono fare niente di questo poi con due ali si coprono i piedi cioè i genitali si coprono eh, perché sono nudi e quindi fanno da vestito potremmo dire queste altre due ali e con due ali volano e che cosa fanno? gridano, proclamano proclamavano e questo verbo all'imperfetto esprime che continuano incessantemente a proclamare, questo potremmo dire è il loro lavoro, non fanno altro che proclamare la gloria di Dio. Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, il Signore delle schiere, è il Signore che domina eh, l'universo, le schiere sono gli astri del cielo, quindi è colui che ha in mano tutto l'universo, tutto il creato. Tutto è nelle sue mani. Il tre volte santo significa è il nostro superlativo, santissimo, il santissimo, quindi pensiamo come l'ebreo dà gloria al Signore. E tutta la terra è piena della sua gloria ed è proprio questo il problema perché di fatto Israele non dà questa gloria al Signore, si è dimenticato del suo Signore, non ha più questa fiducia, si è allontanato e quindi il profeta Isaia è colui che deve ripristinare, diciamo così, quello che era l'ordine, quella che è la relazione, che questa terra deve essere piena della gloria del Signore, perché in questo momento non traspare, è così, ma il popolo di Israele ha bisogno di conversione. E questo eh, lode che viene cantata fa vibrare gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce mentre il tempio si riempiva di fumo quindi è l'ora dell'incenso ma vediamo come questi termini esprimono tutto un senso di pienezza l'altezza i lembi del mantello che riempivano il tempio il fumo che riempiva eh, il tempio e poi la voce che fa vibrare gli stipiti quindi c'è un senso di pienezza, di grazia, di gloria di Dio e che il profeta Isaia è chiamato a vivere, è chiamato a fare esperienza di questa pienezza, di questa grazia di Dio. Ed è in questa situazione che si passa al secondo aspetto. In questa situazione il profeta esamina se stesso e dice o «Oimè!» io sono perduto la, la traduzione può essere anche io sono ammutolito pensiamo a Zaccaria che lì nella gloria del Tempio rimane muto, rimane in silenzio esce, non sa più dire quello che è successo e lì l'Arcangelo Gabriele ed è il testo che possiamo leggere anche eh, nell'ufficio delle letture di oggi. Fatalità, proprio nell'ufficio delle letture di oggi ci capita questo testo di Daniele che manifesta nell'ora dell'incenso eh, la visione dell'arcangelo Gabriele eh, che appare a Daniele. Quindi è interessante anche fare questo confronto col testo che proprio oggi... Eh, entra dentro l'ufficio delle letture. Quindi questa manifestazione eh, che porta a um, Isaia ad essere muto, ammutolito, perduto, un senso di disorientamento, lui che faceva parte di questi circoli sapienziali, lui che aveva studiato, lui che sapeva tanto a livello eh, di studio, a livello politico, però si trova in una situazione di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 è l'autoconsapevolezza la, eh, Isaia prende consapevolezza di sé esamina se stesso e di fronte all'esperienza della grandezza di Dio eh, vive questo senso di distanza e di piccolezza pensiamo a Pietro davanti al miracolo eh, al miracolo della pesca miracolosa e gli dice dice al Signore allontanati da me che io sono peccatore quindi questo senso di sproporzione, di piccolezza. Eppure i miei occhi hanno visto il re, c'è cioè la coscienza della visione. Questa consapevolezza che di sé, ma anche che lui stesso, lui che è così piccolo, peccatore, e dalle labbra impure, ha visto il re. I miei occhi... E hanno visto il re, il signore degli eserciti e questo è il testo centrale la parte centrale di questo testo che abbiamo ascoltato quindi, cioè il re, è lui il re non è ozia, non è eh, il successore ma è il eh, signore, il signore degli eserciti quindi vediamo questa regalità come entra quindi potremmo dire che in questa situazione eh, Isaia è chiamato a riscoprire quella che è la sua dimensione sacerdotale, profetica e regale. Perché di fatto Isaia, che apparteneva a questa storia eh, regale dello zio, re, eccetera è chiamato a riscoprire la sua dignità che è una dignità però che viene dal Signore non viene dalla sua appartenenza ma viene dalla grazia di Dio perché lui eh, viene a far parte in questo momento della corte celeste viene a far parte di un consesso che è un consesso particolare è importante ehm, questa, eh, ri, riconoscere eh, che in questo momento Isaia comprende la sua piccolezza, ma comprende anche la sua grandezza, comprende anche la sua dimensione sacerdotale, perché poi offre se stesso, ed è dentro questo momento dell'offerta dell'incenso, pensiamo a Zaccaria, ma anche comprende la sua dimensione profetica. Io sono un uomo dalle labbra impure. Come posso io testimoniare la gloria del Signore nell'universo se io non sono dentro questa grazia di Dio? Ecco, quindi, vediamo come eh, questo testo si presta a diversi aspetti, a diverse dimensioni di interpretazione. Dopo eh, aver eh, vissuto quindi questa esperienza eh, di esaminare se stesso eh, ora eh, Isaia eh, dopo aver visto, dopo aver fatto questa esperienza eh, passa ad un, un altro aspetto cerca di ascoltare, cerca di mettersi in ascolto e vive un'iniziazione, conversione c'è un cambiamento di Isaia che avviene per la grazia di Dio ma questa autoconsapevolezza, questo esame di sé è la preparazione per essere trasformato allora uno dei serafini volò verso di me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 e um, sia stata forte questa esperienza che lui ha vissuto allora questo bruciare la labbra da una parte dice che io non posso far finta eh, che mh, non sia successo niente tante volte quando ci sono delle incomprensioni diciamo vabbè non è successo niente dai andiamo avanti far finta che non sia successo niente non fa verità della nostra storia e della storia dell'altro Isaia non dice facciamo finta che non è successo niente no, dice io sono un uomo dalle labbra impure e appartengo a un popolo dalle labbra impure quindi lui ha questa chiara consapevolezza di sé e del suo popolo quindi la purificazione avviene solo se io eh, eh, confesso in certo senso il mio peccato, la mia piccolezza riconosco che c'è bisogno di una purificazione allora questa purificazione, questo senso della nostra storia eh, ci fa anche prendere in certo senso possesso delle nostre cicatrici delle nostre ferite che tante volte rimangono dei segni indelebili, dei segni incancellabili dentro la nostra vita. Quante volte dentro abbiamo attraversato momenti di fatica e di difficoltà, di morte e di rinascita. Di fatto questo momento è come fosse un battesimo, come un essere sepolto con Cristo e un essere risorto. È un vero e proprio battesimo, un vero passaggio dalla morte alla vita. C'è qui un nuovo Isaia che rinasce, in questo essere bruciato e da quelle ceneri, da quella trasformazione, nasce un uomo nuovo, o meglio, un Serafino. Se i Serafini loro non potevano contemplare la gloria del Signore in questo caso Isaia viene a far parte del, della corte celeste ci ricordiamo ad esempio Salomone quando consacra il Tempio ieri abbiamo fatto la dedicazione della Basilica Laternense e, e quando eh, consacra il Tempio Salomone che cosa dici? Signore ascolta la preghiera qui è posto il tuo nome, qui ci sei tu eh, e quindi se questa è la casa del Signore, questo è cielo, questo è il luogo di collegamento tra il cielo e la terra, quindi eh, ascolta la nostra preghiera, dice Salomone, e quindi come eh, il Tempio diventa questo luogo tra cielo e terra, questo cielo, questo luogo nel quale noi siamo a faccia a faccia con il Signore, Ancora più questa visione esprime questa esperienza, di fatto Isaia si trova a faccia a faccia con il Signore, vive questa esperienza beatifica e vive anche come inviato, poi capisce subito che questa esperienza non può essere un'esperienza a sé che finisce lì, eh, siamo, è stato bello, eh, ci salutiamo e ce ne andiamo me ne vado a casa mia, dice Isaia, no, non, non, non può essere così, questa visione è un dono gratuito sicuramente del Signore, lascia la libertà ovviamente a Isaia, però è un chiaro momento di iniziazione. Allora in questa esperienza di vocazione, quello che rimane in modo più forte a Isaia l'esperienza bruciante è proprio l'esperienza dell'iniziazione è l'esperienza che lui vive di trasformazione di sé e non, vediamo che in questo racconto non, non ci sono i canoni della vocazione non ci sono i vari passaggi io sono con te, sì, no, eccetera ma ci sono i canoni dell'iniziazione lo schema dell'iniziazione e in questa trasformazione che avviene Serafi, eh, il nuovo Serafino, Isaia, offre se stesso allora un quarto aspetto è questo nel momento, eh, della, eh, nel momento della prova, nel momento eh, della crisi sii pronto a cambiare è il quarto passaggio, quindi abbiamo fatto eh, il primo passaggio è quello che in tempo di crisi cerca il Signore il secondo passaggio esamina te stesso eh, Isaia dice sono un uomo dalle labbra impure un terzo passaggio metti in ascolto ascolta innanzitutto il Serafino che ti dice ecco eh, questa ha toccato le tue labbra e poi il quarto aspetto sii sì, pronto a cambiare poi eh, udì la voce del Signore che diceva chi manderò e chi andrà per noi è bellissima questa immagine di Dio che si trova come in una situazione di dubbio in una situazione eh, problematica che è in questa fase di discernimento e dice ma io che cosa posso fare in questa situazione, chi manderò, eh, come posso affrontare questo problema quante volte anche noi eh, ci fermiamo dentro situazioni che, e ci arrovelliamo e cerchiamo di dire che cosa posso fare in questa situazione e ormai Isaia è un uomo eh, trasformato e aderisce al progetto di Dio quindi in questa eh, quarta fase, sì, pronto a cambiare, c'è questa adesione al progetto di Dio. Potremmo eh, dire che è una fase di assertività, di fronte alla mancanza, diciamo così, di assertività del Signore che sembra che non sa che cosa fare, c'è l'assertività del profeta. Eccomi, quante volte diciamo che ci posso fare in questa situazione, non ci posso fare niente, ci togliamo, la capacità di fare qualcosa tante volte eh, non ci assumiamo la responsabilità ci sentiamo piccoli ci sentiamo, non abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi Non diciamo, ma io che ci posso fare e continuiamo a lamentarci e basta e in questa lamentazione, in questa situazione eh, che cosa succede? rischiamo di toglierci in certo senso potere di non riconoscere la nostra Capacità, la nostra possibilità di fare qualcosa dentro quella situazione concreta invece Isaia essendo quest'uomo trasformato aderisce interiormente, profondamente con il progetto del Signore fa una cosa sola con lui fa parte di questa corte celeste, fa parte di questo consiglio celeste e il desiderio di Dio anche noi dopo aver ascoltato il Signore, dopo aver vissuto dentro la preghiera, dopo aver vissuto un'intimità con il Signore, c'è bisogno di sposare il desiderio di Dio. Di dire ecco ci sono io, anch'io eh, posso fare qualcosa e io risposi eccomi, manda a me. Il profeta quindi è totalmente coinvolto. Il profeta riconosce che lui è interpellato in quella situazione, che lui è chiamato a vivere questa disponibilità. E quindi vediamo come entra in un modo e esce in un altro. Esce in una situazione di trasformazione che non diventa più una realtà politica di accordi, di alleanze, di cercare di affrontare i problemi, ma è una realtà nella quale eh, egli eh, può dire, eccomi sono qua, mandami e sono pronto a fare la mia parte. Mi sembra quindi molto interessante questo testo di Isaia, Proprio perché dentro ogni tempo è, un, è una parola che attraversa i secoli. Sembra tanto lontano, 740 a.C. è tradizionalmente eh, la morte del re Uzia, quindi tradizionalmente questo testo di Isaia, questa vocazione e iniziazione di Isaia. Eppure vediamo come un testo attuale, che è un... Testo che attraversa tutte le crisi, che è un testo che dà consolazione, contemplazione, è un testo che eh, chiama a essere testimoni: tutta la terra è piena della sua gloria. Forse non sempre vediamo questa gloria di Dio dentro questa terra. Allora siamo chiamati a riscoprire questo animo contemplativo non solo nel Tempio ma dentro la quotidianità, dentro questa terra, dentro le relazioni, dentro il servizio, dentro il cammino che noi siamo chiamati a fare. Chiediamo al Signore quindi la sua luce per vedere la sua volontà sulla nostra vita e la forza per poter attuarla.